Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più un mese di riposo. In questa prima fase gli ingredienti sono chicchi di caffè, alcol puro 95 gradi per alimenti e una boccia con chiusura ermetica. In questa prima fase non utilizzeremo il bimbi metteremo all'interno della boccia i chicchi di caffè l'alcol per alimenti chiudiamo la boccia e la riporremo in un luogo fresco asciutto e al buio per sei giorni circa trascorsi 6 giorni abbiamo ripreso la boccia dove avevamo messo a macerare i chicchi di caffè adesso ci serviranno zucchero semolato, i semi di una bacca di vaniglia e caffè espresso o moga. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo i semi della bacca di vaniglia e il caffè, chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo amalgamare per 20 secondi. A velocità 3. A questo punto lasciamo raffreddare il caffè all'interno del boccale per una mezz'oretta circa. Nel frattempo andiamo a filtrare con un colino a maglie strette i chicchi di caffè il caffè si è raffreddato, adesso aggiungiamo l'alcol che abbiamo filtrato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 5 secondi a velocità 2. Adesso imbottigliamo e lasciamo riposare il liquore per almeno un mese prima di servire. Liquore al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.